guidando verso l'Italia. Sta piovendo forte stanotte. Ah, la pioggia e il freddo rendono le mie ginocchia rigide. Siamo a Venezia. Che città. Come se stessi galleggiando sull'acqua. Sono un grande ammiratore di Roma, perché chiunque l'ha progettata, la loro percezione geometrica è fantastica. Ma che diavolo abbiamo combinato? Facciamo scandalo, diamo giù. un bacio. Ricordo ancora quella sera The codes of the navi, the spiaggia sparire. I'm here, I'm here. I'm here. Parla, parla, parla, parla, can't bear. Senza volere niente. A parte questo. this is a very practical choice to do, it's a, it's a plan. So it's, it's amazing to be here and see that there is something that we can all do. Che parti pescalare le montagne. E poi ti fermi al primo ristorante Well, I see that this movement is growing bigger and bigger. It gives me hope, raise our voices and collect uh, our energies and, and join Save Soil. L'ex presidente del Parlamento europeo è con noi al 100% e la FAO adesso è nostra partner. E siamo molto felici che siamo in linea con il nostro messaggio per scendere il profilo di sollevamo. E credo che questo sia necessario. Le persone che hanno andato a camminare per 13 giorni, quasi 300 km, hanno andato a camminare per sollevamo. È molto bello vedere i giovani che si dedicano all'agricoltura. È il futuro del mondo. Il suolo si sta indebolendo, dobbiamo riparare il danno. Questo è molto importante a questo momento perché dobbiamo provare a aumentare la capacità per ridurre la erosione suolo. Dobbiamo comprendere che oltre 2.000 anni fa questa città eterna commise l'errore di coltivare intensamente la regione, con erosioni che causarono danni tremendi. E questo costituì anche la caduta della città a quel tempo. Quindi i romani non dovrebbero commettere nuovamente questo errore.